per il momento non tocchiamo l'argomento scuola che sarà poi approfondito nel corso di tutta la giornata eh, capire che cos'è cos per noi il l'EPFTO innanzitutto eh, è stato introdotto nel sistema, eh, sistema sanitario eh, inglese nei primi anni 2000 e, e come vedete qua vi ho lasciato la, la, la definizione originale e le parole chiave sono quelle eh, rosso, cioè è un processo, quindi un uh, processo circolare che è rappresentato spesso da quelle frecce che appunto girano, eh, di monitoraggio sistematico delle diseguaglianze allo scopo di uh, individuare uh, le aree di difficoltà, individu individuare soprattutto interventi efficaci per la riduzione delle diseguaglianze da mettere in, in atto e poi valutare. E, in maniera abbastanza così diciamo... Uh, Casuale, senza, senza dare nell'ordine, ma sono delle domande che si, che, che si può porre in unea sono di questo tipo, cioè eh, ci sono disuguaglianze dove sono, si possono affrontare, quali sono le priorità, quali sono gli interventi più efficaci in, uh, relativamente ai problemi che, che vengono rilevati eh, e, come, e quali sono le risorse che si vengono messe in campo per, per poter affrontare questi, questi problemi. E infine la valutazione. Allora, eh, per rispondere agli interrogativi che ci eravamo posti prima, si pensa a un, a un ciclo, a un, a un processo, come dicevamo, in sei fasi, in cui la prima è quella di individuare le priorità, poi le vediamo, adesso le velocemente, poi le vediamo nel dettaglio dell'esempio, quindi individuare le priorità, costruire il profilo di equità, queste sono anche le cose che a cui ha accennato Monica, se vi ricordate, quindi costruire, le, eh, identificare i problemi. Eh, il problema e costruire il profilo, analizzare le difficoltanze, identificare le azioni di contrasto e eh, le risorse e i partner con cui mettere in campo queste, queste azioni e valutare l'impatto. E... Eh? E... Vediamo... Le... Niente, scusate, non, non, si, non si legge niente, comunque nel caso, diciamo, sempre quello dello screening il, eh, il primo passo è quello di individuare i partner, in questo caso eh, noi diciamo che il partner e le priorità le abbiamo già definite con il piano nazionale prima e il piano regionale della prevenzione dopo, quindi eh, nel caso dello screening lì, la, il, il piano chiedeva l'aumento dell'estensione dei programmi di screening eh, e quindi è, è, è, un, è una priorità ed è un oggetto già dato e quello che ci interessa nel caso dell'EA è vedere come inserire le lenti dell'equità su questo obiettivo che è un obiettivo dato quindi la prima, uh, il primo passo è, uh, è l'elaborazione di, di, di uno schema teorico un framework concettuale per capire come nel, nel contesto che stiamo ora Possono eh, essere generate queste, queste diseguaglianze? Quali, quali siano i meccanismi eh, di, di mh, eh, generazione delle diseguaglianze in questo, appunto nel screening? Questo è un esempio appunto, di, di framework che poi riprendiamo anche per la scuola. In cui lavoriamo par parlando, eh, nella, nella mh, riga in alto, diciamo, sono i possibili entry point, cioè i possibili punti di eh, generazione delle diseguaglianze. E per, nel, per, per lo screening ob, eh, abbiamo ovviamente un rischio di base, quindi l'incidenza del tumore a cui facciamo riferimento. Ma eh, nel, nel contesto specifico, siccome non ci interessa, parliamo di prevenzione secondaria, quindi non ci interessa quell'aspetto diciamo, quell della prevenzione primaria per il momento. Lo, lo saltiamo, poi in altri contesti sarà anche eh, importante pensare a quello, dobbiamo solo tenerlo a mente che c'è un processo che parte da prima di quando noi ci inseriamo con lo screening, perché noi con lo screening entriamo già nel momento della diagnosi, eh, e quindi quello che ci interessa invece proprio per i programmi di screening è eh, valutare l'estensione che sia appunto il, il più eh, equa e, e universale possibile, la copertura e l'adesione, quindi la... Uh, gli inviti, quindi una maggiore copertura degli inviti e anche una maggiore adesione all'invito stesso quindi sono, sono due eh, concetti leggermente diversi ovviamente da tenere in considerazione l'aderenza alle linee guida nel, in tutto il percorso dello screening quindi dalla diagnosi e poi il follow up delle, successivo al all'eventuale all diagnosi, cioè dalla, da, dallo screening, dal test di screening al follow-up successivo all'eventuale eh, diagnosi e, e, e monitoraggio successivo ai siti di salute, che si traducono in indicatori che come dicevamo prima, la, la, la prima, la prima il primo indicatore è quello dell'incidenza dell che nel caso dello screening fa, fa solo da sottofondo e poi nell'estensione si tratta del percentuale di persone che ricevono eh, l'invito allo screening sulla popolazione bersaglio, mentre copertura e adesione si definiscono come le percentuali di persone che seguono il test sulla popolazione bersaglio la copertura oppure sulla sul, sugli inviti eh, mandati, quindi sulla popolazione invitata e l'adesione. Questo per dire eh, che in, eh, a ogni. Il punto diciamo, teorico, in ogni momento teorico del, di questo framework concettuale in cui si possono generare delle disuguaglianze, corrispondono a degli indicatori eh, operativi su cui noi poi dobbiamo cercare di lavorare. E non sempre troviamo le fonti adatte, che l'ultima in basso le fonti adatte qualcuno lo citava prima il fatto il problema spesso è proprio lì nel, nel trovare il dato che ci permette di costruire l'indicatore per valutare l'equità poi vedremo nel, nel, cosa potremo fare con le scuole e adesso vediamo ad esempio di quello che abbiamo fatto sullo screening non tanto quello che diciamo quello che stiamo facendo lo screening con retto, ma quello che Possiamo recuperare intanto da dati di letteratura. Perché eh, sullo screening in Piemonte stiamo iniziando a lavorare adesso, il 10 dicembre sarà proprio il primo passo eh, di tutto il processo. Perché ricordatevi, l'idea è un processo, non è solo l'analisi delle disuguaglianze. L'analisi delle disuguaglianze è solo la costruzione del profilo di equità da cui si parte, ma poi tutto il resto è, è un processo che va completato. Perché si parla di interventi, efficacia degli interventi, eh, applicazione degli interventi e valutazione dell'impatto, quindi è, è, ed è ciclico perché nel momento in cui si valuta l'impatto può venire fuori che invece tocco saldo, che area è rimasta scoperta e si ricomincia da capo. Il secondo, questo già l'abbiamo anticipato, quindi il, il secondo passo è quello di costruire una profilo di equità. E è necessario disporre di covariate sociali. Eh, anche prima Monica accennava il fatto che stanno cercando di definire una griglia operativa per poter fare queste, queste valutazioni su tutti i programmi in maniera standardizzata. Questa è la griglia che usiamo noi, non è tutto, che poi sarà, sarà scelta, è semplicemente un modo di eh, definire, cioè più, più, per noi è più comodo per individuare le aree maggiormente critiche, mettendo in tabella da una parte i meccanismi, quelli che abbiamo visto prima, quindi l'estensione, la copertura, l'adesione, e dall'altra tutte le possibili aree, cioè dimensioni delle disuguaglianze, quindi aree di possibili iniquità. Eh, quindi non, disuguaglianze non solo sociali come si sottintende spesso quando si parla di disuguaglianze ma anche geografiche, di cittadinanza, di, di genere, eh, quindi di qualsiasi eh, area di disuguaglianza che possa essere, dimensione di disuguaglianza che possa essere di rilievo, di contesto eh, che possa essere di rilievo del fenomeno che, studia, che studiamo. Questo ci aiuta perché nel momento in cui praticamente noi studiamo eh, cella per cella per vedere se si, si possono rilevare disuguaglianze in quel meccanismo per quella dimensione. Per esempio, partendo dal... questi sono i dati relativi all'estensione all dello screening colorettale in, in Italia in cui eh, come vedete dall'ultima, questi dati sono da, del 2015 e quindi fanno riferimento, poi ci saranno anche con aggiornati ma era solo sono un esempio, eh, per vedere la differenza geografica tra eh, nord, centro e sud, come vedete l'estensione va dall'82% del nord al 12% del sud, almeno andava nel, fino al 2012 e questo è, è un modo per dire riempiamo la prima. La prima colonna è diciamo, che ci sono forti disuguaglianze geografiche eh, per, per estensione. Eh, non, non possiamo dire, ehm, cioè non abbiamo dati diretti relativi allo stato socio-economico o alla cittadinanza, certo è che si sa che il sud è, è un'area più deprivata, quindi è, è anche presumibile che ci siano differenze dal punto di vista dello, dello stato socio-economico. Diciamo, Dovremmo avere poi dati sull'estensione per, per proprio eh, livello livello di istruzione, classe sociale o, o quant'altro, quello che chiamiamo per stato socio-economico. Eh, queste sono, sono indicazioni indirette della presenza di, eh, di diseguaglianze che, su cui però non abbiamo dati diretti. Passiamo invece a vedere per esempio la, la copertura. Anche in questo caso, eh, se vedete da una parte c'è il, il dato come viene presentato in epicentro con, con i colori che rappresentano eh, il, quanto si scosta dalla media nazionale in ciascuna regione e, e lì si sono invece dati puntuali e di nuovo eh, anche per quanto riguarda eh, la copertura ci sono fortissime eh, differenze dal punto di vista geografico ma in questo caso non, non abbiamo solo differenze geografiche riusciamo ad avere anche quelle eh, individuali di tipo socio-economico eh, voi non le vedete, ma eh, vi dico, quest questa la seconda, questa parte vedete? Ecco qui. Queste sono differenze per istruzione, eh, queste sono le differenze invece per difficoltà eh, di tipo economico eh, e queste per cittadinanza. Quindi, quindi non si vede niente. Così non si ah, okay. però non si vede tutta la Sì, sì, ah, sì, sì, sì, sì non si tutto, ma anche il titolo. Là. Possiamo... No, va bene, va bene, se così si riesce a leggere un po' di più. Ok, grazie. E quindi eh, dicevo appunto da, da una parte quelle le, guardate le barre rosse. Queste sono le, le differenze che, che possiamo vedere con, e sono anche uh, statisticamente significative tra chi ha nessun titolo di studio e chi ha la laurea, oppure chi ha uh, molte difficoltà e chi non ha nessuna difficoltà, oppure tra italiani e stranieri. Quindi in questo caso invece uh, riusciamo ad, ad, ad identificare, questi erano i dati anche specifici sugli stranieri, ma... Um, ma andiamo velocemente perché altrimenti non abbiamo il tempo di vedere tutti i dati e questo, in questo modo riusciamo a eh, riempire diciamo, la, la colonna relativa alla copertura e all'adesione dicendo che appunto, eh, vengono riscontrate eh, disuguaglianze in tutte le dimensioni eh, analizzate per quanto riguarda, questo era lo screening con un retto, in realtà vediamo anche gli altri scritti, eh. l'esempio del con un retto perché stiamo lavorando continuamente per con un retto, ma eh. eh, abbiamo già fatto in passato quello sulla mammella ed erano, e, e sulla, sulla cervice, ed erano ancora più evidenti. Eh, il terzo passaggio, eravamo rimasti in copertura ed di il terzo passaggio è quella della referenza alle linee guida. Quindi quello che abbiamo, che, che, abbiamo fatto, e qua torniamo alla mammella perché appunto non abbiamo completato l'analisi sul, sul colon retto, quello che abbiamo fatto invece eh, sulla mammella è quello di eh, analizzare eh, l'equità di, di trattamento e quindi abbiamo preso tutti gli indicatori del, suggeriti dal. Dall'Osservatorio Arsenale Screening per la qualità del trattamento della, della mammella per le donne diagnosticate allo screening e abbiamo analizzato eh, questi, questi indicatori, ad esempio appunto la tempessività del trattamento, la propetenza della diagnosi e del trattamento, quindi eh, la ricostruzione, insomma, una serie di indicatori selezionati insieme ai modelli del CPO del, dello screening e analizzato le differenze per istruzione, condizione occupazionale e tipologia abitativa. Come vedete gli unici, eh, dati, eh, che, che, gli, uh, gli unici rischi statisticamente significativi eh, eh, che abbiamo trovato sono in quelle tre celle, sono anche molto bassi e, e questo eh, è in realtà un, è stato un, un segnale positivo che ci dice che per quanto riguarda la qualità del trattamento, una volta che si entra nel percorso screening in realtà disuguaglianze non le troviamo dal punto di vista socio-economico il che è stato appunto eh, quello che diciamo qua. Non abbiamo differenze, questo era un no, eh, non, a, non, non abbiamo dati sulla sull'allenza delle guide per area geografica o, o per cittadinanza, però non abbiamo motivo di pensare, cioè nel momento in cui si entra, quello che, che di solito si dice, ma anche in letteratura, e, e noi lo abbiamo trovato appunto nei nostri dati eh, torinesi, Ehm, che nel momento in cui si entra in un, in un percorso di, di tipo quello dello screening che è in qualche modo blindato perché è, è, è standardizzato ed è normato da linee guida mh, precise eh, con, con un monitoraggio molto, molto attento eh, si riesce anche a, a, non solo a incidere sulla, sulla qualità del trattamento ma anche sull'equità, che è una cosa, una, una cosa molto, molto importante cioè Riuscire a dire che con, con, un, con un solo intervento, che è quello di eh, costruire un programma di screening di popolazione eh, normato da linee guida sul monitoraggio, abbiamo anche ridotto il, le sacche di iniquità presenti. Questo era quel, fin qui abbiamo costruito il profilo di equità, il passo successivo è quello di identificare le azioni di, contra di contrasto per cui si parte generalmente da una revisione di letteratura per verificare quali sono gli interventi di provata efficacia e successivamente Bene, L'idea è successivamente di passare al, uh, alle fasi successive, nel momento in cui si sono uh, identificate le azioni di contrasto, queste vengono messe in, uh, in atto a livello locale, quindi si vanno a cercare i partner e le risorse per sostenere quello che dice il passo 5, troviamo i partner e troviamo, eh, eh, eh, il cambiamento quindi va sostenuto per l'adeguamento dei servizi con, con gli interventi provati. E, visto, allora, e quello che, che, si ve, che vediamo da questi, da questi dati è che effettivamente nell'applicazione, uh, nell quello che vi ho anticipato prima, uh, tra uh, le, le differenze che si vedono uh, tra, tra, um, di adesione, di um, esecuzione del test, si appiattiscono molto nel, nel, laddove, nelle regioni per esempio in cui c'è una buona copertura dello screening, vedete: questo è lo screening ha una copertura maggiore del 75%, e quelle, le differenze di istruzione e di, eh, relative alla, allo stato economico, quindi alle difficoltà economica della cittadinanza, a parte della cittadinanza di meno, ma tutte le altre vengono completamente appiattite dalla presenza di un buon programma di, eh, di screening ad inviti che copre eh, almeno il 75% della popolazione. Quindi questa è, è una prova di quello che vi dicevo prima, che, il, eh, che, che si trova anche in letteratura, anche in altri paesi, che lo screening, ad lo screening inteso come programma di popolazione, di screening tende ad appiattire le disuguaglianze la stessa cosa l'abbiamo vista questi eh, dati dello screening in Emilia Romagna, in cui eh, vengono, eh, anche qui si, trova, si trovano appiattite le, le disuguaglianze. In conclusione, che cosa c è? C è, questo, tutto questo esercizio arrivava a dirci che appunto, il, il, il, il programma, un programma di screening organizzato, cioè, e quindi un approccio proattivo, Può essere uno strumento efficace non solo per quello per cui è stato costruito, e quindi in questi, in questi termini bisogna sempre cercare di ragionare, perché non sempre si trovano azioni di contrasto specifiche per la riduzione della disuguaglianza, soprattutto in sanità, però quello che noi possiamo fare è valutare interventi eh, nati magari, appunto, per migliorare ovviamente la salute il primo obiettivo, la salute della popolazione, ma è, è, è la qualità del trattamento, valutarli anche in termini di equità e, e verificare quali possono essere gli approcci migliori. Quello che noi nella nostra esperienza abbiamo trovato è che quasi sempre l'approccio proattivo in generale, non solo nello screening, eh, l'abbiamo visto anche per esempio sul diabete, eh, riesce a, uh, ad incidere anche sull'equità. Sull e queste erano vabbè, le conclusioni specifiche sul, sullo screening, che quindi mh, quello che era importante aumentare l'estensione, ridurre il rigore delle differenze di grafiche, perché queste adesso erano le conclusioni specifiche per, per chi si occupava di screening, però l'esercizio ci, ci aiutava semplicemente a, a verificare come è possibile con, concludere una, un, un ciclo di, di EA partendo dall'identificazione eh, delle sacche diciamo, di, di iniquità eh, e completandolo fino alla valutazione di impatto, che è una delle ultime cose che abbiamo visto.